Ciao a tutti ragazzi Marco, 007. siamo Dynamitex E Marco007 Benvenuti tornati... nella parte finale di Kirby's Adventure League no, Siamo tornati su Yoshi's World. In questa parte finiremo il mondo 8 Con il suo livello Sei. segreto E il livello Con <ride> in cui uccideremo Bowser Jr. una volta per tutte e Così distromperemo la, la timeline e uh, Bowser non esisterà mai <ride> Quindi Mario non yeah. dovrà mai salvare Un Peach attimo. E Peach non amerà Mario mai come Questo è il livello segreto Quindi questo e' il boss finale. Eh, ah, vabbè, vabbè comunque sia, iscrivetevi. Aspetta, vai un attimo indietro. Te nuovo. Ah, ok niente niente, niente, niente vai con Kame. Quindi iscrivetevi risonanza a sondaggio. Anche perché la prossima parte non sarà più di questo, quindi. No, la prossima parte sarà extra, poi c'è il prossimo gioco. F... Ah, Shut the freak off. Shut up. Shut the flick up. Muori. No, c'è Kamek! Dov'è Kamek? Non lo so, però c'è! Bravo! Avevo preso danno. Zitto! Era intenzionale. Zitta. Luigi non la prova! Il suicidio, suicidio è brutto! No, Luigi già prova tutto, non ricordi Mario... Mario Brothers. Sì, ma il suicidio non la, non la prova quando c'è un motivo. Ah, Stavi per cadere! Ah, hai attivata Kamek. la cosa? Quale cosa? La spilla. No, sì. Non posso mangiare Kamek, che roba è questa? <ride> Perché non è un nemico Kamek, fa solo magia dallo sfondo. Ah sì, e questo cosa sarebbe? <ride> ah, vabbè, ma tanto risparmia. Uh, ma vabbè non, non si dice. O si dice ma, o si dice beh. E va? No, <ride> muore. Vieni, oddio, ok. Uh, se, mia, se dici nice. va, sei un, un mostro di Satana. Madonna mia, sto came lo sto già odiando. Ma va Low. Aspetta, questo mi serve. No! L'hai pure ucciso! E mi ha tolto la vita! Avevo le vite io! Attento! Lui va proprio dritto verso di te. Perché vuole. Kame che è il primo nemico intelligente, attento a quello Non lo è, non è intelligente se viene verso di me Perché io sono quello più invincibile di Certo tutti. Secondo me va proprio verso Chi ha il primo ha più giocatore? Vita. No, il primo giocatore Cuore Abbiamo entrambi 16 No, non è una cosa plausibile Allora abbiamo perso il primo gomito, lo no. sì. È sì, ma risposta. è invisibile? No, sì, è la risposta che cerchi. Vedi, viene verso di me sempre. Anche se abbiamo la stessa vita, ora vediamo se viene verso di te. No, ok, mire. ufficiale, eh, va dal primo giocatore. Ah. Anche se io ho più vita di te. Allora quindi, Bonk. Ah, Kamek. -morkus. E allora quindi, cosa? Stavamo discutendo su quello. E allora, quindi... Se segui il primo giocatore, quello con stiamo Stavamo più vita. discutendo su quello. Quindi, qual è il tuo punto? Il punto è che ho risolto il problema Il punto è che voglio mangiare Kamek e non posso Fammelo mangiare of Però voglio farti colpire e colpire Ascolta ho Famek Eh mm, capito Uh grazie Kamek Beh well yes but actually yes Preso tutto, preso quello e andiamo avanti N Non tanto difficile Noose eh. um, io torno qui io faccio una ritirata strategica <ride> Ritirata strategica Faccio un piegamento, aspetta Non entrare ancora, prima assicuriamoci che... Ok, si, sì, vai <ride> <ride> Dai, un power up nuovo Kirby Kamen, non, sono, fini sono finiti Questo è nuovo Non è nuovo <ride> Va bene, com'è che funzionava <ride> Devi lasciare il più Ok, tu stai sotto e io sto sopra. Facciamo la stessa cosa st di solito, Sempre. Veramente solo una volta abbiamo fatto questo ah, e non abbiamo fatto nessun piano. Però l'abbiamo fatto. ouch bro that was not real. That was not cash money. Okay? <ride> Perché mi si blocca le volte? Vai giù, vai giù. Ah, ah, no. ho preso hai preso un timbro, anzi Ho preso un timbro. Uh, um, pensavo di essere te um, Comitolo um, um, um, st st Cosa stiamo mancando? Non lo so ma io prendo danno bene Prendo danno Perché tanto non ci sono conseguenze Bene speriamo che abbiamo preso tutti i timbri Speriamo di, pre di aver preso tutti i timbri Speriamo che abbiamo preso tutti i timbri Speriamo di aver preso tutti i timori. Speriamo che Marco abbia una cosa atroce Ah lol uh, Vai vai vai vai Yes, oh, oh. Intendent. yes. intendent Attenzione arriva Kamek Lesser intendent Cioè l'intendente cioè, Lesser intendent sarebbe l'intendente minore Oddio cos'è un muro di, di schelo... Cioè, cosa? È il muro di Berlino. No, no, no, lo Bene, io faccio... Eh. Non ha funzionato la mia tattica? Via. Io faccio schifo. Aiuto! Ritirata voglio... strategica. Non voglio imbollarmi, però. c'avevo tutte le ingomitoli. Ah. Che cosa fai? Perché ti sei stato sul posto? Pensavo di schivarlo. Non mi ah. mai pensato di schivarlo. Vieni. Ti, così ti uso O tu usi me More likely La prima Vuoi dire More likely Che uso un gomito e basta Sì Ho detto likely Ma non inevitable No Che likely È un aggettivo <ride> No Likely Boh Non lo so Beh Basta dire Cavolate Su Sei una cavolata Likely che cos'è Come saliamo No, letteralmente, come, come si fa? Basta. Volevo solo controllare se abbiamo... abbiamo perso un fiore, basta. Che ne sai? No! Come si fa a salire? Non lo di... so. Kamek! Sì, Kamek! Non farlo! Non farlo, no! Ok. Vedi? Te l'ho detto che abbiamo perso un fiore. Ah, bisogna essere ancora imbollato, eh, abbiamo, facciamo schifo. Bon. Perché dobbiamo tornare giù? Mm? Mm? Si torna giù. Cacchio. Eh, cacchio, cacchio. Però suicidati almeno. Così ci possiamo suicidare tutti, ok? L'ho visto. No. E dove sta? Qui. Bonk. Ah! Ah! Ci sono i miei gomitoli di prima. <ride> Muori. Muori. Devi morire, Marco. Devi morire. Pensavo stessi parlando con i nemici. No, vai via. Vai via, non ho bisogno di nessuno, ho bisogno solo di Kamek come piattaforma. <ride> è vero, qui si può usare Kamek. Tanto vai Marco. Tanto Kamek spawna dove... Dove sto io? Eh. Dai, sì, è arrivato da me. È arrivato oh. da me. Da me. Cioè, da non, me... Non mi faceva saltare più. Oh, madonna mia, quanto odio sti uccelli e questa parte del livello. Come ho schivato, vai, corri su, Madonna, corri mia. su, Marco. Ok, ci siamo finalmente. Un attimo, No! suicidio di massa. Mio, aspetta, prendi. Vabbè, ucciditi tu, e poi potevi, no, potevi no, no. non lo mangiarti, non andarci, ma perché? Aspetta! Eh, ci ha creduto! Vai là! Eh, sì. In effetti lo stavo per fare però mi... Me ne sono accorta all'ultimo secondo che, mi... che non dovevo prendere Ma Ah ok sì, Non va all'indietro sì, oh. No Guarda qua Bonk Stai <ride> no. facendo troppo peso andiamo Tu fai troppo peso Sto lui, morendo Oh lui deve dire a me che io sono ciccione questi li dobbiamo prendere tutti, sicuramente Troppo tardi però Too late Let's go That's Too late Hai visto che cosa ho fatto? No. Mio dio Sì, mi hai quasi ucciso Ma non va più veloce di questo, mio dio Oh che Questo gar... va... va... Ah. No, ma ah. che cosa... Ah. Oh. Garfield è perfetto materiale per me sì. <ride> A caso Ci manca un fiore Lo so, è bellissimo <ride> Ok, i timbri li abbiamo finiti Ci manca un fiore E eh, non, non lo troveremo mai probabilmente Abbiamo saltato Era quello il. con i cosi che dovevamo prendere Che fai kamek eh? Che fai adesso? Yay, dobbiamo rifarlo <ride> E probabilmente sappiamo dov'è E per forza va deve stare Dove, dove può stare sempre. Parole chiavi grande. <ride> Bene, ci rivediamo all'ultimo fiore. Cos'è successo? Sì. Ah, ah abbiamo completato sì. le vite, non me ne ero accorto. Eh, ce l'avevamo tutte e due se non sbaglio. No, io ho 10, tu 20. Ah, sì, è vero, io non, non sono mai morto dopo quella volta, non ho preso danno. Tu invece hai continuato a morire nel baratto sempre, sempre Oddio, so. ma c'è il boss finale. Sì. No. Solo che prima dobbiamo fare no. questo di nuovo. Anche ah, poi il mondo sei il mondo Ma ah, lo, lo Yoshi Kamek non avrei dovuto saltare quella forza, però vabbè. Eh, 2, 1, preso, vai. Io mi sono suicidato, tanto per l'ultimo, l'ultimo. Ecco ok, l'abbiamo preso, ora, me... ora tu mangi. vai avanti. Certo, tanto è finito il livello ora. Eh, perfetto. Prossimo livello, anche detto boss. boss. The boss Ligar. Chi sarà il boss? <ride> io direi. Io direi <ride> il boss è. Uh, Mario e Bowser e Bowser baby baby chi è Bowser? ma che wow. oh, oh no Ma ah, le cose normali let's go ah, secondo me questo ha troppo fuoco e poi perché l'icona Bowser normale anche se è ancora piccola e somiglia a Bowser junior più che a Bowser Marco <ride> Marco <ride> Fatti sotto, baby oh, oh. Bowser Oh no un dinosauro contro un bambino piango corona Che è una tartaruga barra dinosauro <ride> Che vuole conquistare il mondo Pronto. Quindi ho, meglio. ho meglio, non. Ah, sì, un match NON Allora Qui No qui Ok lì Non lì, lì. Mi tenevo indietro. Vabbè, tanto non c'era niente, ho controllato. No, non no. muori. Cioè io la spira. Era solo lo sfondo. O io la spira dei cosmi. A caso. Pulizziamo questi anche se. Pulizzioli. Anzi, un'idea migliore. Uno, uh, nuovi nemici. Ecco. Che idiota. Adesso io commetto Sudoku. Ehi, hey, nel riquadro in basso a destra, tu che metti? Sì. Grazie. Eh. <ride> Ma non hai commesso Sudoku! <ride> Spingilo giù! ha ah, interrotto la mia traiettoria uh, in Yoshi's New Island il primo livello che ho completato del tutto al 100% è stato il boss uh, finale ok non mi interessa <ride> nessuno nessu <ride> aspetta non entrare Perché non avevo ancora capito cosa volesse dire al 100% gli facevo tutti così sono già max vita wow Vabbè. bene sarà facile questo livello e, uh, dopo <ride> no. dopo un po' Mi sembra lo... okay, che ho finito il boss finale <ride> Oh, mi oh sono detto dai ririspidiamolo e vediamo E poi io ho completato al 100% um. Oh eh What? Ah non l'ho mangiato ok uh, Come funziona? Ho capito Colpisci quello con la, la, la lana la grigia Vai No okay. eh, Non lo prendere Non lo prendere Non okay. lo prendere Sono full vita Lo prendiamo qua non ne abbiamo bisogno Va bene. Uh. Yes. Yoshi Blue. Yes. No! Ecco. Eh. Avevi ragione. Vedi. Oddio, non c'è la piattaforma, ok. Uh. Va bene. Sbagliato. Non va bene. Guarda qua Wow! Vabbè Marco vieni qui No Gio <ride> no. Aspetta andiamo più Non c'è niente vieni Vieni qua o ti faccio commettere su Doku Vieni qua o commetti su Dopo ora Marco io non lo posso sì, fare Sì ma non in, in pagina difficile Ti prego <ride> uh, Oh! Ah, oh <ride> No! Oddio aiuto, è velocissimo! Ah. Corri! Lasciami! Dead! Non è dead, ora ritorna! È più... Qualcuno ha un cocomero! Ritorna è più arrabbiato che mai. Vabbè io resto qua. Ok, non resto là. Vai! Oddio, è velocissimo! Uh qua non ci arriva! Ah ah, sfigato! Wow, grazie! Ti dovevi suicidare basta, ma sta... sarebbe stata la cosa migliore. Scusa, questo cosa sei? veloce uh, ok io me ne vado vattene e che cosa abbiamo fatto in questa stanza? mi sa che abbiamo preso un gomito uh, no erano in questa stanza il gomito mi sa che abbiamo preso un fuliole uh, scusa cosa sta in quella scatola che ho preso io? Uh, non lo so andiamo verso la luce no marco silent un cuori... attimo lì stanno i quadri i quattro? Eh sì, perché siamo andati nella stanza vicino. Aspetta, allora, lì c'è la luce. Perché continuiamo ad andare verso l'alto? con sto posto. Non lo so, andiamo. Uh, timbri. <ride> non mi servono neanche più i costi <ride> Mi hai chiuso la scatola di timbri. Di gomitoli. I di gomitoli, era giusto, di timbri. <ride> non timi, è di timbri, tieni un po' di no, Sono gemme. Tieni un po' di gomitoli, ciccione. Me li fate sprecare tutti. Vai, vai via. Non li posso. Ti, ti, ti ho dato metà dei miei gomitoli, li hai buttati. Hai visto quel timi, timidottero? Tipo timidottero? Timi, timidottero. Sono stupido. Ed è il secondo, perfetto. Perché l'hai fatto? Avrei usato metà di timi, timidottero. timidottero, Uh, attraverso le nulla surprise attack Un attimo, mi sa che questi li devi conservare per quello dei quadri, ti okay. ricordi? Devi morire Usa quelli neri per questo Ahia yeah. Perché due? Non... Ah, grazie, utilissimo <ride> Faranno indietro i miei gomitoli Ce n'è solo uno, ah, è vero Ma quale è gli solo gli uno? Gli droppati è? tutti oh. Ehi, guarda, non c'è nessun gomitolo Ben fatto, Marco, ben yeah. fatto fammi rispawnare ehi hey, ma sulla luna c'è una hall vero no vuoi vedere una hall la vedrai nella tu nel tuo cervello tra poco cos'è una stanza segreta in no, cervello? no un hall un buco ma non si scrive così la battuta non ha senso seriamente? bravo Marco seriamente io vedo gente che risponde così a delle battute del genere uh, la battuta non ha Stai. senso mica dischi così non lo so ti ho mangiato per sbaglio uh, dove do dov'è che dobbiamo andare di lato perché te? ti sei, sei caduto pure tu allora perché tu mi hai mangiato ah mio <ride> dio Marco ma <ride> Marco Marco è la memoria di un di un criceto, veramente? Pesce rosso. Criceto. Pesce rosso. Senti. De hai. hai la. il cervello di un, un cervello nessuno, perché i cervelli non hanno un cervello Ma sono intelligenti comunque no, sono stupidi senza okay. di noi i cervelli non sarebbero nulla Sarebbe il cervello Cioè senza il cuore il cervello non è nulla e senza i polmoni E qua stiamo andando in ordine vedi? Questo qua deve sempre a dubitare di me Grazie <ride> cosa, cosa, Ma non ho capito perché come ci saremmo dovuti arrivare timidi da sto altro lato adesso che okay, non ce ne intendiamo di qua Lì ci sono i fiori. Ma quali fiori? Le piante, quelle se, che stanno sul sulle carte, sulle wow. le house of cards, le house. Ma house. Maus, prendi solo tu quello. Vabbè, niente. <ride> Ma davvero rimane scomparendo No, punto. Allora, facciamo il punto della situazione. Qui c'è un segreto. Entraci, prendi le cose, aspetta è mancato tutto Aspetta, qui c'è un altro non segreto, non lo so, controlla Oddio, prendi tutto, prendi tutto, veloce Mi sta un Timber Sono un genio, sono un pro, sono un dio. Andiamo di qua, vieni Andiamo No, vieni di qua Qui ci sono già state Hai mancato la leggella potrebbero essere Timber eh, Wow, valeva una ciascuna cioè, Ci potrebbero essere Timber uh, Qui non mi va di attivare di nuovo il coso, quindi andiamo Ma no? Come pensi? come pensi che si faccia altrimenti? <ride> con uh, so, so, so. da soli con l'abilità oh. Con sem da semplice ah! l'abilità da simp cioè un sempliciotto <ride> simp vuol dire sempliciotto simp vuol dire super into mesh potatoes no, simp vuol dire shrek is di <ride> come non lo sai Marco dovresti sapere <ride> abbiamo visto così tante volte shrek non uh, abbiamo visto tante volte Shrek Ok vado io Io <ride> Ho visto tante volte Shrek Pure io l'ho visto quindi l'abbiamo visto Sì lo so visto. ma no, no. Tutti <ride> e due l'abbiamo visto tante volte quindi dovresti saperlo Perché come hai detto sembra che l'abbiamo visto insieme Non se fosse che, che cosa cambia Non cambia nulla so. Aspetta qui che c'è nulla Vabbè vai tu Controlla che ci siano lungo la cosa Niente ok Qui non c'è niente andiamo avanti cioè Secondo me dovremmo collezionare i, i gomitoi da tutti i tipi timidi. Tipo quello verde che stava sì. nella parte dei fiori. Ma io ho provato con quello Qui C'è quello delle picche Sì, ma quello grigio non vale. Lì ce n'era uno bianco in quello dei quadri. Secondo me li dovremmo sprecare così questi tipi Vabbè, timidi. qui si ritorna. Appunto, ritorniamo e prendiamoci. Dopo, i tipi adesso non dai. è il momento. Sei fosse un nemico Il mio gomitolo ancora che rimbalzava Adesso di qua che non siamo ancora andati E dove andiamo? Eee, punto ecco. di partenza E ora il gomitolo nero io accendo questa Lì serve quello Allora tagliamo e riprendiamoci quello tutti, serve tutti. quello cosa quello. Corri prendi e andiamo Andiamo su di nuovo Ah si sì, è vero la nuvola E di più Non si so se... Aspetta è qui Qui, lì non siamo andati Ok, sappiamo dove è un coso uh, Intanto Allora, bianco Unlock questi Yey yeah, Ha fatto il coso Ora spreca questi Prendi tu Così non li sprechiamo Ok, quello è andato sprecato Ok Adesso, aspetta Mio che lo prendi E io prendo io il resto lo anche trovare il terzo fiore Perché sono sicuro Che quello sopra la cosa È il secondo Vediamo uh, Non è che sta qui sì. In questa stanza che è irraggiungibile a meno che non salti sulla torre dei tipi timidi, non possiamo usare i gomitoli. Uh, perché dovresti volerlo usare? Tanto basta schivarlo. Perfetto. Guardate qui, quanta bella roba che c'è. Abbiamo preso il terzo esatto come prevedevo. Abbiamo preso tutti, tutti i tu timbri. Abbiamo completato questo livello. Perfetto, al 100% perfetto. Sì, ora andiamo. Uh, Dov'è che stava? La cosa qui, qui, qui era quella di, dei quadri. Dei... Sì, era era, era quella, quella tra questa e quella di quadri No, in quella di quadri Quindi dobbiamo scendere giù Aspetta adesso Dove stanno le frecce? Quello Suolo. in mezzo Giù E ora prendiamo il fiore yeah. Perfetto. Bene, ora, ora uh, fammi Sblocca quello verde Non missare. Se non ti uccido Di quello verde ce n'era solo uno Ok quindi. Ok yeah, Ora abbiamo sbloccato il boss Finale yeah. Il gioco yeah. Il livello uh, Uno Io si prendo Ok Ok <ride> Non abbiamo ancora i checkpoint quindi prendiamoli. Uh... Sì, nel senso uno si deve imbollare però. Lo so, aspetta. Prima della battaglia. Ah, tu prendi quello intanto vai. Quello quale. Lascia stare, prendiamo uno e, e adesso. Andiamo giù, andiamo no, non andare da su, vai giù perché. Ah. Cambia. Io pensavo uh, si potesse passare. Vabbè. Uno Una si imbolla porta. perché non voglio rifare sto livello. Ah, Imbollati tu oddio, ok, non ti imbollare ancora. Stai attento a non andare troppo off screen Abbiamo tutti i collezionabili Quindi non ci dobbiamo preoccupare di niente Solo di sopravvivere eh, Oddio no Attenzione Maledetto Kamek Che fa tipo Super Mario Bros Wii yep. Io... Non lo possiamo uccidere? No Sì, probabilmente Non voglio rischiare Ok, non si può È immortale È qua su, non andare tutti in bolli Non ancora Non c'è il bisogno adesso Prendi quel cuore intanto Gude Oddio Vai. quanto sono scemo Ma sai Che uh. ha fatto? Sono andato vicino a lui Potevo tipo spawn a mezz'aria mi uccide in due secondi Uh Ah no. Cosa strana però Ok Beh, Non è tanto strano se ci pensi C'è il boss adesso dovrebbe aspetta, essere Aspetta certo. aspetta non so, ci dovrebbe anche essere un E <ride> quanto dura? Non c'è niente da sul serio? Ok, Vabbè, c'è il checkpoint, suppongo sia lo stesso Lo faccio io il boss finale, allora Tu stai imbottato Sono io quello con le vite Ok, non saltare assolutamente stavolta È proprio essenziale, quindi la, lo posso la pure Nella battaglia boss Posalo Non posso neanche fa posalo. farlo per joke Uffa, ma quanto ci mette Kameka a tornare? Basta che gli dai la lingua addosso e muori, S -s signorino. Ba baby Bowser, eccomi di ritorno. Se ne salvo. Ah! Ci hai messo troppo tempo. Lola. Perché? Che hai fatto per tutto questo tempo? Dammi subito la lana. Con questa lana costruiremo un castello nuovo. Un grande, grande. Il mio castello. Surprise. La sala del trono è una, è una, sala, è una sala giochi. Eh? E voi chi siete? Nessuno Questa lana è mia, tutta mia Solo soltanto mia, non la a nessuno Signorino lasciate che vi assista Ok In bolla Bye bye in... ah, Hai la bandiera della Russia Nel... Melana, lana Ora non più Bong Così facile Vabbè non è ovviamente il boss finale Zitto Madonna mia Ma secondo te Zitto Basta Perché devi, devi fare cosa? Questo gioco probabilmente non l'ha giocato nemmeno nessuno GG Alpesta quel ciccione di Bowser Perché Boomer. non ci dà gomitoli? Bowser Junior Probabilmente li dà ma lo uccidi troppo in fretta Ora te li deve dare per forza In mezzo e poi le palle grandi Bong ma... Ok, ce cioè li darà ora No No, è grande Quindi È grande, quindi cosa? Ah, <ride> è <ride> <ride> piccolo di nuovo Ti voglio usare come gomitolo però, non è giusto E se in... okay. è Eccolo Ti rimbalzati in testa, hai visto? Ok, ora prendine tutti No, Sopraveni. un attimo il grande Appunto, fermo quanta vita hai intanto? 5, 6. Okay. Due colpi puoi prendere. Colpiscilo. Ah! Shhh, ora c'è la cazzina di nuovo. <ride> Signorino, tutto bene? Yoshi, come avete potuto fare una cosa simile? Un momento, ci sono. <ride> Con le scarpe, ecco. Yoshi come. immorali. Userò il potere di questa lana. Sì, funzionerà di sicuro. Intendi tutta la lana che ci hai regalato. <ride> ah è già, è vero. Uh. Dobbiamo collezionarla questa ora. <ride> ci pensi che davvero sta... Un attimo. Com'era la, la lana di questo livello? No. Cioè, cosa ci dà? Tutto. Nero e altre robe lo so, lo so, però... Non lo so, lo... Poi, poi lo vediamo. Cosa ci Cosa dà tutti i che succede? <ride> oh, <ride> gli ha tolto so. la testa. Ma che l'hai saltato? No, non l'ho saltato. Ok. Così ha smesso di colpo È diventato grande, mo fa parte un'altra cazzina. Ecco, vedi? Ricordati, meno. No. Ora oh, sono davvero arrabbiato! Oh no! No! He very Attento. hungry! He do be angry, though! Ma dove vai? Non lo so, ho visto questo! Ma dove vai? Cioè. Allora, questi io non li posso mangiare! Che succede? Ci cioè, devi aspettare! Uh, vedo qualcosa di interesting! Ah, tipo, lo mangia tutto! Ok, sì! Ha! Ah, Mi dà ah, tre gomiti okay. grandi! Ok, basta, quello è l'ultimo che puoi prendere Non mi sprecare um, Ah, me li ha bruciati questi E ora? Niente, li aspettare. E ora mi lancia uno di quelli Ahia! GG! Uh, vai! Ho capito Ma che fai? Guarda, gli sto colpendo i gomitoli E la mano? Contro la... Ah, no, non mi interessa, no, guarda, così. non mi fa neanche puntare Non mi fa neanche puntare alla mano, vedi? Mi fa puntare solo in su Tanto per schivare Stai dicendo quanto vuoi sì, questo? Intanto sono riapparsi i gomitoli Sono riapparsi Non uh, vedi quanti sono Ray. Ok mi sembra un po' easy Muoviti Non perdere tempo a fare cosa A gingirillare no, Si sta cercando Ah, hai visto? Gli arrivano in testa, quindi bisognerà farlo. E mi... mi segue con la magia. Fermo, non puoi colpirli adesso. Uh... Dove dai, dai No, volevo vedere sulla piattaforma. Se... Ora devi colpirli. Ora scappa. Mi sta cercando. Ora mangiare un altro No Devi prendere uh. il coso. Uh, Spawn a spawn a vieni devo suicidare Come però Così. Anche tu devi cercare di scappare No Ucciditi Niente okay. Sì, sì si si si si Ok Un attimo ho 10? Ok. Sì, Ora uh, scappa, scappa veloce. Psych Bowser. Dove sei? Ho fatto venire un infarto! Sono un genio. L'hai sconfitto tu! Mi prenderò il merito! <ride> Imbollati! <ride> no! Yeah, ho vinto! <ride> <ride> no! Tutto da solo! La luna abbandona il corpo di baby Bowser, ormai privo di forze. E si sparge quella. Oddio, è morto. Ah no, no. Era tipo un mega costume. Come sempre. Poi all'improvviso inizia a intrecciarsi e gli Yoshi riprendono le loro sembianze. Uh, guarda quello verde, non lo vedo da tre anni. E quello cammina Quello rosa e quello verde lo potevamo avere già dall'inizio, okay. ma poi avremmo avuto quello rosso quello come... c'è, cioè, no, quello blu. Come avete osato uh, fare questo è... al signorino? Un giorno me la, me la farò pagare cara GRGR GRE gr, gr. gr, Basta Finalmente riuniti gli Yoshi fanno ritornare all'isoletta Ma Bowser Junior non vuole Speriamo che Baby Bowser si sia pentito di ciò che ha fatto No No Big Haha Pooch A caso sta sulla luna Vabbè, il, il, il primo cane Signore del male, il primo Bene cane. E ora possiamo luna. saltare. No, no, Crediti, no. Marco, mi dispiace, ma i crediti non li voglio vedere. Poverini, non voglio stare due ore, ok? Grazie per aver giocato. Ma giocheremo ancora. No, mai. Hai sbloccato un melee. medley. Medley. Hai ricomposto uno Yoshi della casa. di di Bowser Però puoi accedere a un nuovo scenario, Mando 6. Ora puoi accedere al tendone dei boss sull'isola al gomito Tendone dei boss Non sapevo che esistesse che Cos'è una cosa che... Ora vedi, ora vedi Vabbè, ora esploriamo un po' e poi, poi no, dove... Adesso dobbiamo fare eh, il livello, segreto, fare livello segreto Bene E eh, mostrano uh, tutti gli Yoshi yay, tutto Non so se contano pure le stelle Perché me non mette inclinazione una volta tanto Aspetta elenco dei mondi In alcuni mondi non ho preso il... Le che vite, si sì. le vite andiamo il 5 non l'hai finito neanche intanto. il 5, vabbè uh, e non dai il coso, vabbè. Uh, andiamo al mondo Allo... va bene. Uh, I tendoni li vedremo dopo qui. possiamo dopo. usare tutti gli Yoshi adesso che stanno qui. Esploreremo questa parte qui, tutta intera del, del cioè l'isola gomitolo sì, la esploreremo dopo. Vabbè cioè, si sblocca il livello puoi saltare. Okay. Vediamo lo Yoshi che sta davanti al boss Dov'è? Ah è vero andiamo a vederlo Ah, ah <ride> che schifo <ride> Un, lo, Uno Yoshi vestito di di. Dal. Dai eh, da Bowser Aspetta vai indietro Voglio usare questo per gli ultimi livelli oh. Tu scheletro Gabby Perché ti arrabbi? Gabi Gabi Mi arrabbio perché Allora visto sarà... che questi, questo è l'ultimo livello Dobbiamo fare questa Io uso questa Cioè Detto l'ultimo livello Basta Marco Basta Marco Oddio che brutto Corri Bene tu sei già morto per Voglio te. morire Quando sento questa musica La odio perché hai preso quello? Devi prendere quello della lava Hai ragione It's right you know No, non ora, non ora Che sì. sei scemo Ma hai già preso quell'altro scroller No, allora possiamo farlo, dai Prendiamo quello della lava e siamo letteralmente immortali in questo livello, dai No, tu Scheletro Gabby perché ti arrabbi Scheletro Gabby Ok, è per, è per le cose invisibili come faccio Nee! Nah. <ride> Se già che, eh, accorgiamo che ci manca qualcosa la prendiamo dopo. Sì, Elettrogabbia, vediamo. Elettro oh mio dio, che volo. Ho uh, il presentimento che ci serviranno i condotti, quindi.. Ah, ah eccolo dov'è? Sono un genio allora. Okay. Che? Lo sapevo. Secondo te che stavo Ye facendo? Che bello cittare, eh? Non è citare, è usare una meccanica del gioco a nostro favore E non è nemmeno un exploit Perché ce lo fornisce il gioco, letteralmente C -c hey. Anche la, la modalità facile Ce la fornisce il gioco La modalità facile è letteralmente quello che dice Le sfide non sono modalità facile Sono delle aiuti Quindi basta lamentarti eh. Come hai fatto a schivare quella... Guarda, Marco! Qu qual è l'hitbox di quella... Marco Dai. Marco è l'eatbox uh, Uccidiamo tutte le piattaforme Perché ci potrebbe essere roba dietro Torniamo un attimo indietro. No, no, no, no, no. no. Oh, no, no. Io lo voglio fotografare. e Mettere al, al negativo. Che cosa appare? Niente. Non è uno Yoshi negativo. E chissà come si fa a questo livello senza la spilla. Non così. Okay. <ride> C'è spawnato okay. accanto la cosa. E quindi siamo morti. Passa. Ok, eccoci qui. Oops. Ok, eccoci qui. Marco uno di noi si deve suicidare e lo farei tu no no, hai 5 di vita però no. Gabby, togliti lasciami morire boh. bravo ora devi morire pure tu È un infinito... Uh, can, un, un tubo infinito della morte. Smetti. Perfetto. Vai. Okay. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Ah. <ride> <fazzo>. Ridicolo. Ridicolo. <ride> Torna a casa, Tom. Ridicolo. Aspetta, uccidiamola, a Ancora ci dà qualcosa. Tau. Ea! Nah, secondo me non ci dà no, niente No mi ha mangiato Comunque non dobbiamo evitare no. le gemme troppo Perché potrebbero essere e Chi le stai? Non so te ma io non le sto evitando affatto Io sto sì. cercando dei gabbi che potrebbero uccidere Io, io sto so cercando so. i cuori Che potrebbero farmi fuori Ecco un tipo timido usa quelli ma, ma la piattaforma è troppo piccola potrei Allora farla crollare <ride> Perché tutto quello che voglio Voglio che mi uccidi muore Scheletro Gabby 69 No no attento Perché? Perché sotto c'è una piattaforma E quindi è possibile che fosse un cuore Vai usami Vai vai vai vai non c'è nulla Uccidi Sas Yoink che lo gabbi perché ti arrabbi? Perché non riesco a morire? <ride> <ride> immagina, immagina, dire il livello segreto perché non riesco a morire? Ok, a uh, non entrare, ovviamente Sì Aspettiamo, yeah. come, come dovresti prenderlo senza? Intanto, abbiamo perso pure un, un, un coso. Okay. Secondo me, sta tutto insieme ai cuori, eccetera, eccetera. Ma eccetera. questo è eccolo. Vieni, Tolliti ma poi altro. lo prendo io, no. Eh. Tutto nella stessa nuvola, non ma che cos'è sta cosa? Cos vediamo tutto, sì, tutto, andiamo. <ride> Bene Marco vieni qui, Marco oh, Ci Marco. pensi che veramente stava nel livello? Sono gioco. Che oh. stava nel livello, ma, ma il gioco ti dice: me, vabbè, te lo do tutto nella stessa nuvola. No, probabilmente non sapevano dove metterlo con level design L'hanno non stato tutto lì Così l'hanno messo lì a casa Non gli andavo di no. programmare ancora Perfetto, easy Il livello, livello segreto più facile che abbiamo mai fatto Giooo George, come, come no. here play lo, with fai, us. lo fai troppo acuto, eh, con la voce di Luigi Devi fare il più Giorge Lo so ma mi piace George. la voce di Luigi quindi la faccio Giorge Ora puoi accedere al nuovo scenario sull'isola con la mito? Oh, wow! no, wow. il livello super mega segreto non ci interessa Fermo. Eh. Non cambiare modalità Tu hai cliccato! Ah, eh, questo è il coso Ness Andiamo Ness Ness Oh Good Ness oh. Ecco qui, signori. Stella S. Però non lo giocheremo livello. ora. Sì, lo dobbiamo fare adesso. Perché? Il paese, cioè, ah, sai, nel cioè paese Abbiamo la, la, la parte S. Na, na, la naviglia. Bene, quindi, nella prossima parte di Yoshi's Reward faremo. Uh, L'ultimo livello: questo livello segreto. E inoltre, Marco dovrà prendere tutte le cose che abbiamo mancato. Sì, vabbè, ora, cioè cuori. Uh, esploreremo. E faremo anche tendone il tendone boss, di boss. Tutti eccetera, gli Yoshi eccetera. che abbiamo. E tutto il resto. Quindi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Iscrivetevi.